Ok, eccoci qua anche questa mattina. Benvenuti a tutti. Benvenuti a tutti. Mi fa piacere anche questa mattina abbiamo due persone nuove. Domingo felice di avere due persone nuove questa mattina. Quindi maniera. vi voglio salutare la sorella Elsa. Vi voglio salutare la hermana Elsa. Fratello Williams. E l'ermano Williams. Se volete mettere in piedi. si può sparare di piedi. Accogliamoli con un applauso. Yeah. Grazie, volete accomodarvi. E la sorella Vittoria stava dicendo una cosa importante prima. Il dicendo importante. Parlava della nostra decisione. Parlava della nostra decisione. Di come la nostra decisione, De come nostra decisione è importante davanti a Dio. E questa mattina vogliamo parlare proprio di questo. Esta di questo. Dio cerca persone consacrate. Dio cerca persone consacrate. Persone che decidono di seguire Dio anche sacrificando qualcosa della propria vita anche sacrificando cose della sua vita vogliamo leggere Daniele capitolo 1? leggiamo in Daniele 1 il versetto 8, 8 dice così dice, ma Daniele decise in cuor suo di non contaminarsi con i cibi squisiti del re e con il vino che egli stesso beveva e Daniele propuso in suo corazon di non contaminarsi nella razione della comida del re né il vino del suo bebé e chiese al capo degli eunuchi di concedergli di non contaminarsi. E pertanto al principe degli di non contaminarsi. Un giorno in un paese comunista, qualche anno fa, è successa una cosa. Mentre le persone stavano in una chiesa. Ad un certo punto è entrato un gruppo di persone armate. De repente entrò un gruppo di persone armate. di mitra. Non so se lo sapete, ma qualche anno fa nei paesi comunisti c'era la persecuzione contro i cristiani. Non so se lo sapete, però hace unos anni nei paesi comunisti comunisti avevano persecuzione con i cristiani. E quindi queste persone entrarono lì con uh, Nitra. E le persone si entrano con le armas. E dissero tutti quelli che credono in Gesù fuori. Cioè e quelli sì. che non credono in Gesù, fuori. Ah. E dicono tutti che non credono in Gesù, fuori. Quelli che invece credono in Gesù rimangono qua dentro e ce la vedete la verranno con noi. E quelli che si sí credono che si chiudono qui dentro il. El... Nos e molti praticamente si alzarono e iniziarono a correre. Y se e, a correr. e quindi, alla fine, quando tutti uscirono fuori, fuera, chiusero la porta la puerta, e dissero: Ok, allora, adesso sono rimasti soltanto i veri cristiani. Okay, si tolsero i cappucci. E iniziarono, e iniziarono la riunione perché fecero tutto questo? perché, si perché in questo tempo c'era la, la persecuzione e quindi il governo mandava delle spie all'interno delle chiese il spie delle e all'improvviso andava e arrestava tutti quanti e iba e uh, tutti carcere e quindi loro fecero questa cosa per capire chi era veramente cristiano e chi non lo era e io, se si onesto, era e, no. e tu pensaci cosa succedesse oggi Immaginate magari ti si voi. Se all'improvviso entrano delle persone con i mitra, se di repente entra gente con armas e dicono chi crede in Gesù lo spariamo e se ti è in Gesù le spariamo. Quante persone di verità veramente rischierebbero la vita per Dio? Quante persone realmente rischerebbero la sua vita per Dio? Dio cerca persone consacrate. Dio cerca persone consacrate. Dio cerca persone che sono disposte a fare tutto per lui. L'Apostolo Paolo parla di due tipi di credenti. Uno lo chiama carnale. Che era un tipo di persone che appartenevano al mondo. Dicevano di essere credenti. Però praticamente con quello che faceva erano proprio contro quello che diceva Dio. Però lo che hacían era a quello che diceva Dio. E lo possiamo leggere in 1 Corinzi, capitolo 3. E leer capitolo 3. Dal versetto 1 al versetto 3. il versicolo 1 al 3. Dice: Fratelli, non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma come a dei carnali, come bambini in Cristo. De manera che io, hermanos, non pude hablaros come spirituali, sino come carnali, come a niños in Cristo. Quindi, Paolo dice che erano persone che credevano in Dio, però la realtà erano carnali. No, uh, eran perché, eran Paolo dice più avanti: perché erano invidiosi, avevano dispute, peleas, avevano divisioni, divisiones. erano praticamente trasportati dai loro desideri, dalle loro emozioni. O sea, che avevano i suoi desideri e le loro passioni. Persone che dicevano di essere cristiani, che le cristiane, ma si comportavano tutto il contrario. De, plan, lo contrario. E noi non siamo quello che diciamo con la nostra bocca. E non siamo que siamo quello che dimostriamo con le nostre azioni. Sino lo que con fratelli, sorelle, questo è importante. Io posso credere di essere una buona persona. Io posso credere che sono una buona persona. Posso dire agli altri di essere una buona persona. Posso dirle a los che sono una buona persona. Però se le mie azioni sono esattamente il contrario. Però se le mie azioni sono l'opposto. Io non sono una buona persona. Io non sono una persona. Sapete quando prendono a qualcuno che per esempio ha commesso omicidio quando si sì, va bene ma io l'ho fatto per questo motivo ma però io non sono per questo no sé ah sono andato per esempio a rubare perché dovevo mangiare no, fui a comer. <ride> qualche tempo fa eh, stavamo con la pastora a prendere un caffè tempo con la pastora a un caffè ed evangelizzammo un uomo e, un e lui disse eh sì, io seduco le donne. sì, io a las E poi queste donne tradiscono il marito. Queste donne si tradiscono il marito. Però io faccio per loro. Però io lo amo per Perché così loro capiscono quanto amano il loro marito. Perché così intendono quanto amano i suo marito. E dopo dato lui. E loro a dire. Veramente, non sto scherzando. No, broma. Yo dici, ma però. Io dissi, ma stai parlando sul serio? Io Stai parlando serio? Sì, sí, veramente. Sí, sì, claro. Dice cioè, allora facciamo una cosa. E, Passa un uomo, un ragazzo disabile. Al, plan, un e quindi lo buttiamo sotto con la macchina e lo uccidiamo. E le attropeggiamo se le matamo. E lo stiamo facendo per lui così non soffre. Lo stiamo facendo con lui per che non soffra. Ma che discorsi sono questi? Non sono discorsi. Le persone non hanno la mente chiara sulla verità. La gente non tiene la mente chiara della verità sempre trova giustificazione per fare quello che secondo lui è giusto sempre si giustifica per fare quello che a lui conviene anche se dico di credere in Dio anche io dico di credere in Dio magari vanno la domenica in chiesa iglesia, o li vedi a Pasqua a Natale o in Italia non la cosa di mettersi la pelliccia quando è Natale o in, in Italia deve ponerse uh, l'abrigo la abrigo, del anno quando è Natale la vesticia sarebbe un abrigo e c'è con gli animali, no? Con la pelle degli animali. No? Con la pelle degli animali. Bisone, esatto, sì. Molto elegante. È qualcosa di molto elegante. E lo fanno per apparire. Però poi escono no. dalla chiesa. iglesia. E si litigano con la gente. Si con la gente. E si fanno male gli uni con gli altri. Sono cristiani carnali. Sono cristiani carnali. Se tu gli parli tu credi in Dio. E se tu gli parli, tu credi in Dio. Sì, sì, ti tirano fuori la catenina con la croce. Dici, sì, ti sacca la catena con la croce. Io non credo, mm, sì, sì, no, no. Sì. Io credo. Però poi le tue, le tue azioni sono esattamente il contrario. Sono il contrario. Noi verremo giudicati non per quello che pensiamo. Non per quello che diciamo. Ma per quello che facciamo. Le tue azioni devono essere conforme alla parola di Dio. Altrimenti stai ingannando te stesso. E quando apparirà davanti a Dio. Che cosa gli dirai? Ma Signore, io andavo in chiesa. No, bueno, io vado alla Iglesia. Sì, Signore, e... anche a Pasqua Natale. E' Pasqua e Navità. Però il Signore risponderà. E signor io non ti ho mai conosciuto. Io non ti conosci. Però grazie a Dio parlo... Paolo parla anche di un altro gruppo. Però grazie a Dio, Paolo anche parla di altro tipo di gruppo. Parla delle cose dei, del gruppo spirituale. Della parte spirituale. E dice una cosa. E dice. Algo. In primo Corinzi, capitolo 9, 2. Dal verso 9 al verso 11, in prima di Corintios 2, del 9 al 11, che okay. dice: okay. okay. okay. Ma come sta scritto? Adesso, ah, come sta scritto? Le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito, cose che ojo non ha ni orecchio, ni orecchio, no e che non sono salite nel cuore dell'uomo, del sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano, sono le che ha preparato para quelli che que le amano. Ci sono persone che lo amano. Gente lo ama. Noi lo amiamo. lo A queste persone, per queste persone Dio ha preparato le più grandi benedizioni. Per queste persone Dio ha preparato le più grandi benedizioni. Dio ha preparato grandi benedizioni per te che ami Dio. Dio ha preparato grandi benedizioni per te che a Dio per quelli che lo credono, per quelli che lo cercano que él, que lo per quelli che si consacrano para, a lui consacran ad esempio, Dio fece grandi cose con Zaccaria e Elisabetta cosas con Zaccaria e molti non se lo ricordano no, no se lo però Zaccaria e Elisabetta erano i genitori di Giovanni e Battista e all'improvviso gli appare un angelo e all'improvviso gli appare un angelo Elisabetta era, era stelle. E quest'angelo dice che avrebbero avuto un figlio. La Bibbia dice che loro erano giusti agli occhi di Dio. Camminavano in maniera irreprensibile. Camminavano in maniera irreprensibile. Seguendo tutti i comandamenti del Signore. Che bello! Che bonito! persone che si sforzavano di mettere in pratica la parola di Dio e, di Dio. e guarda gli appare un angelo e, angel. e risponde alla preghiera di Elisabetta che erano anni che non avevano figli e che figlio che gli dava Giovanni il Battista. Battista il più grande profeta sì. fino a Gesù, hasta Gesù. sembra strano sembra strano però Dio guarda quando noi siamo obbedienti. Però Dio si siamo obbedienti sì. Ah, forse la gente non, vede. La gente non lo vede. Forse la gente ti critica e ti giudica. La gente deve ah sei cristiano, sei stupido. Ah, cristiano, eri perché quella donna voleva accostarsi, voleva avere una relazione no, con te? Per stiamo perché noi avere una relazione con te. Sei stupido, perché non ci sei stato dietro tradito tua moglie? Perché non lo esiste e non è, è stata tua sposa? Nessuno no. ti vedeva. Nessuno se ne accorgeva. Ma io si va a dare conto. Ma Dio sì. Ma Dio sì. Anche se la gente non ti vede. Oh, Aunque la gente non ti vede. Dio sì. Dio sì. E quando Dio vede che tu cammini secondo i suoi comandamenti, quando según sus o Dio che secondo i suoi ha preparato grandi cose per te, e, e non solo per te, anche per i tuoi figli. Zaccaria e Elisabetta furono benedetti, e Elisabetta fueron benedetti, ma suo figlio fu ancora più benedetto, Pero su hijo fue aún más benedetto. perché Dio benedice tutta la nostra famiglia, Dios toda la famiglia. quando camminiamo con Dio. Un'altra persona, persona? Si, chiamava si chiamava Cornelio, era un romano. Era un romano. Ah, in quell'epoca i romani non venivano considerati eh, dagli ebrei. Ah, dice... En ese periodo los romanos no eran considerados por no sé, judíos. La, legge non La ley no era para ellos. La, non era per loro. La Biblia no era stata scritta per loro. La Cornelio era una persona diversa. Però Cornelio era differente. Cornelio era una persona que cercava Dio. Era una persona che un Dio. La Biblia dice que él era un hombre che temía a Dios. Y faceva elemosine. Y elemosine. E pregaba a Dios del continuo. Continuamente. Continuamente. Lui pregava, pregava continuamente lui pregava sempre a Dio e sempre stava orando a Dio era un uomo impegnato, era un centurione era un, un centurione, era un occupato non era una persona che non aveva nulla da fare non era una persona che non aveva nulla da fare però nonostante i suoi impegni però, a pesar empeños, lui pregava continuamente lui pregava tutto il rato wow, che bello quando le persone pregano sempre che bello quando la gente sempre sta orando sapete siamo nel mese della preghiera siamo nel mese della orazione che bello quando stiamo sempre pregando quando sempre orando. è qualcosa di meraviglioso è qualcosa meraviglioso e quando noi preghiamo sempre e quando sempre stiamo orando tu vedrai tu che Dio fa qualcosa che Dio fa qualcosa anche in questo caso Dio manda un angelo. Cornelio all'improvviso si trova un angelo. E Dio cambia tutta la storia dell'umanità. Perché mentre prima la parola di Dio era solo per gli ebrei, Grazie alle preghiere di Cornelio, la parola di Dio diventa qualcosa per tutti. La parola di Dio si vuole qualcosa per tutti. Ah tu dici molte volte io prego, prego e Dio non mi ascolta. E tu dici buono però io oro, oro e Dio non mi ascolta. Dio sempre ascolta le nostre preghiere. Dio sempre sta ascoltando le E quando noi preghiamo nel continuo. E quando oramos continuamente. Oh, Dio può fare cose meravigliose con la nostra vita. Dios puede hacer cosas Dio ci può fare cose con la nostra Dio vita. ci ascolta. Dio ci ascolta. Dio ci risponde. Dio ci contesta. E Dio apre cose che neanche immaginiamo. E apre cose che ne immaginiamo. Cosa stiamo dicendo questa mattina? Che stiamo dicendo stamattina? Che sì vale la pena consacrarsi a Dio. Che vale la pena consacrarsi a Dio. Anche se il mondo, Anche il mondo non lo considera. Anche se le persone ti considereranno stupido. Aunque la gente penserà che sei stupido. Vale la pena consacrarsi a Dio. Vale la pena consacrarsi a Dio. Vale la pena sforzarsi di fare la volontà di Dio. Vale la pena sforzarsi per fare la volontà. Vale di la pena dire no al peccato. Vale la pena decirle che no al peccato. Perché anche se nessuno ti vede, si te ve. Dio si ti vede. Mm. Molti hanno fatto uno sforzo per essere qua questa mattina. Si per poter ascoltare la parola di Dio. La e dicono, ah ma chi vede tutto quello sforzo che ho fatto? Sí, anche se la gente non lo vede. La gente no lo vea, Dio lo vede. E sicuramente ha preparato una benedizione per te questa mattina. Ha preparato una benedizione per te stamattina. Perché Dio vede ogni cosa. Perché Dio vede così. C'è un proverbio africano che è molto bello. È un proverbio africano che è molto bonito. Che dice in una notte buia. Che dice in una notte oscura. In una foresta scura. In un bosco. oscuro. Quando non c'è luce. Luz, in una roccia scura. In una rocca oscura. Una formica oscura. Una ormai oscura. Nera, Dio la, Dio, la ve. Dio la vede. Dio la vede. Dio si aprire la scuola. Questo cosa significa? Questo lo significa? No. Che nonostante tutto, che todo, Dio si vede ogni cosa. Dio si vede cada cosa. Dio vede ogni nostra sofferenza. Dio vede cada Dio vede ogni nostro cambiamento. Cada e ogni cosa che noi facciamo per lui. E cosa che facciamo per lui? E anche se l'uomo non lo vede, non lo vea, anche se la tua famiglia non lo vede, anche non lo vea, Dio si lo vede. vede e ha preparato la benedizione per te. Samuele, Samuel. il profeta più grande dell'Antico Testamento. Dell Testamento. Sua madre era, stelle. Su madre era stelle. ed era, ogni giorno era presa in giro da, dall'altra moglie del marito. E ogni giorno l'altra esposa si burlava di lui. Perché il marito aveva due mogli, tenía dos, eh, dos e l'altra sposa aveva i figli, ma lei no. La tenía hijos, pero ella no. E quindi la prendevano in giro, la, la, la, la mettevano, in. le facevano notare che lei non poteva avere figli. Ella, le notar non podía tener hijos. E quindi lei decise di andare davanti a Dio e di pregare. Di e dice: Signore, se tu mi dai un figlio, Lego, si me das un hijo, io lo consacro a te, io te lo darei a te. E Dio gli dà un figlio. E Dio gli dà un E non gli dà un figlio qualunque. E non gli dà un figlio qualunque Gli dà Salomone. Eh, gli Samuele. Samuele, Samuel, che in un periodo in cui nessuno ascoltava Dio. Samuele era. Eh, En un periodo en que no había escuchado a Dios. De niño ya Dios le empieza a hablar. Y él empieza a sentir la voz de Dios. Y él empieza a escuchar la voz de Dios. Y diventa el a grande profeta voz de Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Dios. Y él empieza a la voz de Dios. Y él empieza a Samuel y todo lo que Dios. Y él a escuchar Dios. Y él a Samuel la voz de Dios. Y él a Samuele la voz de Dios. Y él a escuchar a a perché la mamma l'aveva consacrato a Dio. Perché sua madre l'aveva consacrato a Dio. Dio vede la nostra consacrazione. Dio vede la nostra consacrazione. Molti pensano, ah va bene, ma questo è qualcosa di antico, non vale più oggi. Molti per questo è di antico, già non vale oggi. No, no, no, ancora oggi Dio vede. noi Dio vede. Ancora oggi Dio benedice la consacrazione. Anche oggi Dio benedice la consacrazione. Efesini capitolo 5. Efesios capitolo 5. Versetto dal 18 al 20. Versicolo del 18 al 20 <susurra> Dice non vi di vino, Dice, vino. Nel quale vi è dissolutezza. Quale è ma siate ripieni di spirito. Ma siete pieni di spirito. Si. Siate ripieni di? di de... spirito. No, non di, di birra. <laughs> Perché qualcuno dice spirito, però anche nell'alcol c'è lo spirito. Ma il spirito però nell'alcol è spirito. Non è quel tipo di spirito. È lo spirito. È lo Spirito Santo parlando gli uni agli altri con salmi, inni e cantici spirituali. Cioè quando noi parliamo fra di noi dobbiamo citare la parola di Dio. Quando parliamo noi dobbiamo citare la parola di Dio. Perché la parola di Dio fa parte della nostra vita. La di parte della nostra vita. Cantando e lodando col vostro cuore il Signore. Cantando e lavando il al Signore in vostri Qualcuno quando è sotto la doccia canta Miguel Bosè? No Dai, va, la hoja della ultima carta mi Ci sta che canta bene canta Chi canta male. Mal. Qualcuno i vicini di casa che le orecchie così, ve dirà, ah, alcuni si le orecchie. Però quando noi cantiamo canti spirituali. Però quando cantiamo spirituali, anche se i vetri si rompono. rompan. rompan. Dio ascolta la canzone che esce dal nostro cuore. Es cosa, la canzone che sale dal nostro cuore. E poi dice rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio. E lui decidono grazie sempre di tutto a Dio e il Padre nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Quando noi decidiamo di non contaminarci con le cose sbagliate del mondo. Quando decidiamo non contaminarci con lo, lo male del mondo. Di lasciare le cose sbagliate. Di dejar lo male. Dio ci benedice. Dio ci benedice. Quando noi decidiamo di lasciare la pornografia. Quando decidiamo di lasciare la pornografia. Di lasciare l'adulterio. La di lasciare il fatto che ci ubriachiamo, Di lasciare la bugia. La di iniziare a mettere in pratica la parola di Dio. In la parola di Dio. inizierà a benedire la tua vita. Tu non è vero che sono cose antiche. È vero che sono cose antiche. Ah, adesso siamo nel Nuovo Testamento. Ora nel Nuovo Testamento perché... E quindi Dio perdona tutti. Perdona a e tutto andrà bene per tutti. bene per tutti. No. No. Se noi ci santifichiamo si lo Se ci consacriamo. Dio ci benedirà Dios nos Proprio come il versetto che abbiamo letto di Daniele, el, hemos leído en Daniele. Dove Daniele arriva dalla deportazione Donde llega de la E il re dice Vediamo se ci sta qualcuno di intelligente in mezzo a questi ragazzi E la Bibbia dice che Daniele si consacrò a Dio la parola dice che i si squisiti consacrò a Dios. Non ha voluto mangiare i cibi squisivi del, no del re. Perché era un cibo che veniva consacrato ai dei pagani. Perché era una comida che stava consacrata ai pagani. No, lui decise di mangiare solo fagioli. Lui di solo uh, fricoli. Soltanto uova. Solo huevos. Era diventato praticamente vegetariano o vegano. Era praticamente <ride> vegano. Si era consacrato totalmente a Dio. Si era consacrato a Dio. E all'improvviso cosa successe? E che passa da repente? Quando lo andarono ad esaminare? Quando lo andarono ad esaminare? Era dieci volte più saggio degli altri. Era dieci volte più saggio che gli altri. Cioè immaginate gli altri che erano già saggi? Immaginate gli altri che erano già saggi. Già erano intelligenti. Già erano listi. E Daniele senza aver studiato? E eh, Daniele David si non aveva studiato? senza avere fatto nulla aver fatto ma solo per essersi consacrato a Dio, consacrato a Dio risultava 10 volte migliore degli altri era dieci volte migliore altri e quindi regnò per, e regnò per 70 anni Dio lo mise a governare per 70 anni, lo puso a per 70 anni. cosa può fare la consacrazione della tua vita? Che la tua vita Dio può benedirti in una maniera che neanche immagini però qualcuno dice, ah ma io ho fatto troppi errori nella vita. Dio non mi può benedire più. non è così. Non è importante il tuo passato. Non importa il tuo passato. Quello non lo puoi cambiare. Però si puoi cambiare il tuo presente. si può cambiare il tuo presente. E puoi cambiare il tuo futuro. Quello che noi viviamo oggi è il frutto di quello che noi abbiamo fatto nel passato, es che nel passato. ma quello che noi vivremo domani sarà il frutto di ciò che decidiamo di fare oggi hacer. quindi decidiamo di fare la cosa giusta Así de decidiamo di seguire Dio decidiamo, decidiamo, decidiamo di consacrarci. Di consacrarci. di mettere da parte le cose che non sono buone di di parte lo che non è bueno. e vedremo cose grandi nella nostra vita tutto quello che vive intorno a noi dipende da Dio. Tutto quello che sta al redor di noi dipende da di Dio. Ci può essere la, la, la crisi mondiale. Può avere una crisi mondiale. Terza guerra mondiale. Terza guerra mondiale. Può essere che non ci sarà cibo. Può che non ci la pandemia. La pandemia. Tutto quello che vuoi tu. Tutto quello che vuoi. Ma se tu ti sei consagratto a Dio. Però se ti consagraste a Dio. In mezzo a tutte questa cosa che ci possono essere intorno a te. In mezzo a tutto quello che sta al redor Dio ti benedirà. Dio ti ha detto Immaginate il popolo di Israele in mezzo al deserto. Non c'era acqua. Non c'era erba per far mangiare le pecore. e nonostante questo nel deserto anche si moltiplicava. Perché Dio era con loro. Perché Dio si stava con La domanda è. La pregunta Vogliamo consacrarci? vogliamo decidere di fare la volontà di Dio, di la volontà di Dio. una volta e per sempre una vez por, por da questa decisione potrebbe dipendere il resto della nostra vita questa decisione dipenderà de tutta la nostra vita sarà facile, sarà facile? No. no però da questa decisione dipenderà tutta la nostra vita esta toda vida. e quindi vogliamo avere adesso un momento per spiegare che non c'è un per parlare. Vogliamo salutare le persone che ci seguono in internet. In Dio vi benedica.